155 anni fa, il 27 luglio del 1866, veniva completata la posa del cavo telegrafico transatlantico che è il primo collegamento via cavo appunto che ha permesso le telecomunicazioni tra Europa e Nord America. Grazie a questa pietra miliare nel campo delle telecomunicazioni oggi noi possiamo partecipare con tecnologie moderne che ci permettono di comunicare da lontano, da remoto, a questa nuova serata del nostro club Toastmaster Milanesi. Quindi, come sempre, vi ricordo le nostre due semplici regole per permettere il corretto svolgimento della serata, che sono, per applaudire, useremo il gesto preso in prestito dalla lingua dei segni e vi ricordo di tenere spenti i microfoni quando non stiamo parlando. E quindi, attraverso un cavo, questa volta però in fibra ottica, cedo la parola al nostro Presidente,